Bruno Mancini Essere donna non basta Essere donna non le dà pace Quando è la strada che attizza il suo per ora Nembo che sbuca e offusca Tra filiformi steli di ginestre apparsi Arditi nel lembo in basso Del suo torrione sulla rocca E lei vorrebbe fiato caldo Tra la guancia e il collo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 le tumble e le scarpette bianche, seguendo mellifua sdolcinata, sviolinata, oh come bello il ballo del mio figlio, intanto il vento di corrente ha sbrindellato soppini e maschere, sconvolge e ricompone, superbo, il moto andante maestoso, si pari nuvole, di stelle e di galassie. Ho smesso di essere ma non sarò battacchio in dondolo per indicare l'odora di un cucù. Le case di montare come il suo del sesso ma dirimando, lei dice: Sono cinquanta, cinquanta. Aveva un fiore.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 che si dì montare con me su rock and roll del sesso ma di rimando le dice son cinquanta cinquanta il film di quel dolore andare a sperperare la tua pace. T'ho vista, come sempre un film di fiori, lo guardo aguzzo spacciatamente trasparente. Carta velina scopriva la tua ansia. Ti udivo. Sonoqui vissuti anatemi, recettori di soli monesti, il pianto di un presente che ti pareva non avere mai fine. Ho consumato le sole delle scarpe, la vista gulsa, recettori di soli monesti, mentre il divino lentamente tornava negli abissi del suo nulla collima il mondo dei contrari, aliena. luna parca, ruota multicolore, in tondo tra celeste e l'indaco, sediva e scomodo a due cuscini, e cielo sopra, ai piedi, la terra è incerta al termine del giro, e tanti bimbi sono svolazzarti intorno, e tante coppie con riso sulle labbra, e donne con un fiore rosso in mano, e maschi senza fretta di vista. Mie... Vieni! Ventaglio d'illusione non mostra la mia immagine, prendi te la testa, nemmeno è cominciata. Nessuno torna indietro dal suo passato. Io Bruno Mancini, Equivoco Scioglie le trecce finte la nuova Giulietta, dal Rimmel Bizarre, targata oggi-domani, fascinosa di anni attesi. Muove passi decisi la nuova Beatrice, mostra le ciglia finte, le sue più belle lacche rosse, fascinosa in anni attesi più reti di parole, Penelope Regina, Barbara, curve da regbi, taglio a spazzola, lampi aggressivi, fascinosa per anni di donne. Provoca la tua tristezza, la nuova Silvia, dalla cassa di un grande magazzino, con le cose di un grande magazzino, anche l'aria condizionata, fascinose sono le altre». Attacca il tuo sesso, nuova diva Cleopatra, lucide labbra laila, puberasato, fascinosa per anni spesi. La bella schiera di colpo le maschere antiche sui trucchi di pace del viso, annoda le dita in attesa, assente. La bella giostra, ferma la ruota per un altro giro. Il grido è uguale. Avanti il prossimo. domani fosti mia malefico Marrano stacco, cancello iberno l'accamuto io sono pronto e tu? senza pietà per me che ti vorrei poesia, malia, stronzissima puttana e la votiva per i fermenti a volte culturali nemmeno sempre e forse mai sbalanti, traboccanti dai gangli del cervello fino al sesso Domani posti poesia, follia.